Parliamo intanto di servizio civile e tra le varie associazioni che partecipano ovviamente a questo progetto, legambiente Archie Hauser, c'è la Wisp. E allora, Wisp è che dal eh, fino al 15 febbraio ci si potrà presentare domanda per questo servizio civile. Eh, un progetto che eh, coinvolgerà 47 sedi tra comitati regionali, 134 posti a disposizione per ragazzi e ragazze di 18 e 20 anni, dalla Sardegna, Emilia-Romagna, Toscana e così via, un po' tutte le regioni. Potete andare sul sito della WISP. Per cercare il vostro progetto. Eh, e insomma è un'occasione importante eh, per impegnarsi per la propria comunità, per le facce più fragili, e, tra l'altro eh, un'esperienza formativa e c'è anche un rimborso di circa 450 euro mensili. Per parlare di questo c'è con noi Sergio Pannocchia, che salutiamo. Ciao Sergio. Ciao Sergio. Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio. Allora Sergio che eh, ha partecipato al servizio civile, al progetto servizio civile con l'UISP allora Sergio raccontaci la tua esperienza intanto da dove sei partito, come ti è venuta in mente questa idea, dove hai trovato gli elementi per partecipare? Allora, diciamo che lo spunto me l'hanno dato alcuni miei amici, colleghi di una vita che a tutti gli effetti, avendo fatto diverse esperienze di servizio civile anche al di fuori insomma, sia all'interno della rete dell'Arci sia al di fuori della rete dell'Arci, ti eh, hanno sempre parlato bene di come fosse un'occasione di, di formazione, di crescita professionale e personale in qualche modo e che possa essere veramente un anno che ti avvicina poi a tutti gli effetti della società di oggi e quindi traendo questo spunto io insomma, ho deciso di, di fare questo, questo anno al servizio civile, diciamo che non ho scelto l'anno giusto, ecco tutti gli effetti, Beh, sì, ma è un, eh... un, un anno un po' sfortunato, ma è comunque un'opportunità un e un'occasione, no? Assolutamente, assolutamente è stata un'opportunità, veramente perché siamo riusciti, io e altri quattro colleghi, l'anno scorso erano cinque posti a disposizione per il servizio civile, abbiamo unito e Disposizioni vigenti e successivamente abbiamo anche trovato un nuovo modo di, di lavorare, di reinventarsi. Prima ho, senti, ho sentito l'intervento di Valerio Piccioni, che è direttore della Corsa di Miguel. Sì. Ecco insomma, anche la WISP si è, si è reinventata eh, l'anno scorso, per citare un esempio, con vivicità che è la storica manifestazione della sì, esatto. situazione porta avanti è riuscita a organizzare dal punto di vista insomma digitale come digitale la nostra casa quindi siamo riusciti a vivere queste due esperienze e imparare anche cose molto nuove ecco, un nuovo, una nuova situazione mai affrontata in vita, diciamo Beh, poi diventa sempre più fondamentale no? promuovere il valore sociale dello sport in una situazione come questa, ecco. ne abbiamo parlato proprio prima con Valerio Piccioni, uno sport amatoriale in grande difficoltà e allora è proprio lì insomma, che c'è bisogno vai, di sviluppare ancora di più e credo che la tua esperienza a ah, Luisp eh, ti abbia dato tanto anche in questo senso. No? Sì, assolutamente, diciamo no, che lo sport eh, che si, di cui si occupa il vista, lo sport di base, lo sport che le persone normali fanno ogni giorno, ma non è solo anche questo, perché anche su questi risvolti sociali, io eh, cito per esempio quello che è successo in NBA la scorsa estate, per la, nel proseguio del campionato, quando eh, i pochi bazzi di Orlando Magic si sono fermati per le proteste, nel caso di Blake, sì. quindi sono anche i risvolti sociali che lo sport incomincerà sempre di più ad avere angolo. Beh assolutamente, assolutamente, con tanti tanti sportivi impegnati anche in questo senso. Allora Sergio io ti chiederei insomma di fare un appello a tutti i ragazzi che possono partecipare perché ricordiamo insomma fino al 15 febbraio si può presentare la domanda quindi manca davvero poco tempo, se puoi un piccolo spot per insomma invitare i nostri ascoltatori a eh, partecipare a questo grande progetto. Allora, assolutamente, il servizio civile per chi mi ascolta in questo momento è di, di, di grande importanza perché almeno il mio giudizio ha attivato una scintilla, anzi cioè attiva una scintilla dentro ognuno di noi. Eh, in alcuni casi la alimenta, come nel mio caso insomma che parto dalla da, da comunicazione da diversi anni quindi mi ha alimentato ancora di più questa scintilla con queste esperienze sul campo e eh, ovviamente anche eh, online e dall'altra parte può accendere le scintille magari che sono là dentro eh, ognuno di noi e quindi ovviamente può aiutare a scegliere e indirizzare la propria vita in base ai propri desideri e bisogni. Allora ringraziamo Sergio Pannocchia per essere stato con noi, ringraziamo per la sua testimonianza, ricordiamo che sul sito della WISP potete trovare tutte le informazioni sì, sì. E, insomma tutto il quadro su questo progetto del servizio civile. Grazie mille a Sergio Pannocchia grazie. e a presto, grazie mille. Grazie mille a voi, buon lavoro.